cari amiche e cari amici qui il vostro sant'Enchan nel dopo cena io questo video non lo volevo registrare caro antonio trotta ciao lo sto filmando con il mio nokia asha 302 questo video non lo volevo girare perché in questi giorni forse in queste settimane ne abbiamo avuto troppo ne hanno parlato nella televisione, ne hanno parlato nei giornali, ne hanno parlato in internet. Un mucchio di persone a fare dei video e io voglio essere originale. Poi non avevo tempo, ma comunque voglio essere originale e parlare di cose originali. Invece tutti a parlare di questa Greta Thunberg, credo che si chiami. Però io avevo subito dei sospetti. Infatti, ci sono stati degli internauti a parlare a favore, a parlare contro, a dire che Greta Thunberg era realmente eh, una marionetta in mano chissà di chi. Io anche ho espresso una mia critica a Facebook. E il giorno dopo, guarda caso, hanno chiuso il mio account, però. Commentario di Bruno Abietti, un mio amico da anni in Facebook, autore di molti libri sul Ninjutsu, che saluto se mi guarda. Ciao, ma eh, in, in vero, io credo che Gre Greta thunemberg o come si chiami sia onesta, però ci sono tutta una serie di coincidenze che mi fanno pensare che comunque sia nato il caso Greta Thunenberg. Abbiano un po' gonfiato perché i media lo, eh, il mass media, lo streaming, eh, tutti vogliono creare una notizia che poi finisce in un bluff, purtroppo. Allora, mi sono ricordato che nel 2010 io avevo visto dei video che voi cercateli in YouTube, si intitolano Serven Cullis Suzuki o Serven Suzuki, la bambina che zitti il mondo per sei minuti ed è andata a parlare giusto nel palazzo di vetro dell'ONU, come Greta Thunberg che si è ritrovata alla a fianco di Soror. Allora, oggi giorno, eh, Serven Suzuki Kullis, che figlia di di una canadese e delle stessa canadese a 39 anni, oggi e ed è figlia di un giapponese. Allora, eh, figlia di David Suzuki, scientifico, genetista ed attivista ambientale, ed è figlia della scrittrice Tara Elizabeth Cullis, canadese. Lei è nata in Canada. Serven suzuki coolies cercate Serven suzuki o suzuki la bambina che zitti il mondo per sei minuti eh, lei adesso è una scrittrice di racconti infantili una ecologista ed una ambientalista logicamente come il padre come la madre gli hanno fatto una carriera ai 12 anni nel 1992 Dopo aver fondato eh, nella sua scuola, in un college in Canada, un'associazione per raccogliere fondi e andare a parlare nella conferenza internazionale sul medio ambiente, ai 12 anni, nel 1992, Suzuki Kullis, che sono i due cognomi dei genitori, ha partecipato al The Heart Summit, l'incontro ambientalista celebrato dall'onu in rio de janeiro brasile ecco nel 92 questa ragazza di eh, che aveva 12 anni i media i mass media lo streaming non lo dice più adesso a 16 anni e un portento la questa ragazza svedese eh, che adesso mi sono scordato il nome se non me lo io ho una memoria corta a volte con i nomi, ma la Greta Thunberg sembra che è lei che inizia, no? Con lei inizia l'anno zero dell'ecologismo infantile e adolescenziale. Eppure nel 92, quindi eh, 2002-2012, 27 anni fa. 27 anni fa cioè voi avevate internet nel 1992 no la maggior parte delle persone non avevano internet eppure ha fatto scalpore 27 anni fa questa serve in suzuki kullis perché anche il cognome della madre ha parlato eh, in de nel the earth summit nel summit ecologista celebrato da loro in rio de janeiro e ha fatto un enorme scalpore per sei minuti ha zittito il mondo tutti ne, nella conferenza internazionale mondiale sul cambio climatico che già si parlava dagli anni 60 del cambio climatico e dell'effetto serra eccetera sono zittiti ecco dal 92 in poi questo sensazionalismo di questa serve in suzuki coolies di 12 anni che adesso ne ha 39 e che ha molti più anni di, di molti di voi che siete nati nel 2000 o prima del 2000 che effetti pratici ha portato questi di questo discorso nella conferenza dell'onu Rio di janeiro eh, organizzata dall'onu Nessuna conseguenza perché si inquina sempre di più. Poi mi hanno criticato a me in Instagram, mi hanno criticato in Facebook, mi criticano in YouTube perché io dico che queste cose servono a poco o a nulla, anzi è tutto questo bla bla. Questo rumore che serve a coprire le reali difficoltà hanno i paesi e le industrie nel rispettare il medio ambiente quindi è so, è molto rumore e poche noci alla fine anche greta thunemberg sarà di passo questa signora serve in suzuki che adesso c'è la bellezza di, di quasi 40 anni cioè dieci anni appena meno di me continua a scrivere racconti ecologisti per i bambini è passata in sordina adesso si spera innanzitutto che sia che parli sinceramente io credo che la ragazza parli sinceramente ma che questa nuova ragazza eh, greta forse possa essere strumentalizzata guarda caso l'ascoltano proprio i paesi del primo mondo le potenze più industrializzate che più inquinano è una contraddizione ci lanciano queste minori di età a parlare sull'inquinamento contro l'inquinamento ma si continua a inquinare con quali effetti dico io parla serve in suzuki ai 12 anni di fronte a the heart summit celebrato da loro rio di janeiro se in 27 anni si è inquinato sempre di più e non, non, non si può contare il plastico che c'è in mare, c'è più plastico che pesce, più plastico che massa biologica nel mare. Allora io penso che anche questa Greta Thunberg, che lei è convinta è molto convinta delle sue intenzioni, in realtà la stiano strumentalizzando, primo per ricavarne dei soldi, perché a tutto il mondo inter una giovane che magari sia un po asperger e, e che è così bella si vede anche quando si arrabbia che è bellissima quella ragazza e, ed è molto attiva lei ai 16 anni che si preoccupa per salvare la salvaguardia ambientalista del mondo bene però mi sembra che la stanno sfruttando magari sfruttano la sua ingenuità il suo attivismo il suo volontariato però vi ripeto, quando mi sono ricordato, mi sono avvenuto appena ho ascoltato di questa eh, Tunenberg, di questa. Eh, ogni volta che mi viene il nome in mente, lo dico e poi me lo scordo. Io ho dei lapsus. Ogni volta che mi... Eh, mi devo ricordare Ansel e Gretel, che è una vecchia storia di origine eh, scandinava, svedese. Ecco eh, chi sarà Lanzel, chi sarà il fratello di Gretel. Comunque, Greta che non è Gretel, eh, adesso fa furore. Io so di persone che comprano i gadget di Greta, quindi stanno commercializzando il fenomeno. Io mi ricordo che una volta ho fatto vacanza a Miami e c'era stavano armando il set per una festa siccome anche a Miami c'è Hollywood Hollywood Miami perché gli abitanti del Nord America gli indiani i nativi del nord America avevano dei boschi sacri per quello Hollywood in California Hollywood in Florida, Hollywood nei vari stati che significa bosco sacro Hollywood non c'è un Hollywood in Miami. Siamo andati lì e volevano fare un evento per promozionare la difesa del boschetto sacro di questi indiani che non so che tribù era in, in Miami, vendevano dei gadget. Sapete che vendevano delle matite che sembravano artigianali perché ci avevano la corteccia che erano ricavate. Con i rami e i tronchi abbattuti di alcuni alberi del boschetto perché per finanziare l'evento hanno prodotto legna e eh, legname dalle stesse piante che volevano presumibilmente difendere dallo sfruttamento. E le persone compravano queste matite, che erano chiamate ecologiche, perché fatte con legno naturale e con graffito. Cioè abbatti la pianta ed è ecologico se lo vendi vendi quelle matite in un atto ecologista è un controsenso e serve a fare denaro per finanziare l'evento ma l'evento che serviva a proteggere le piante di quel bosco e allora che le abbatti a fare per generare una coscienza ambientalista un po come i mazzi concerti nelle spiagge d'italia che servono a generare una coscienza ambientalista salvaguarda salvaguardare la fauna e la flora delle spiagge dei boschi e del mare peccato però che poi ci vanno centinaia di migliaia di persone a evento per lavorare per cantare e per ascoltare la musica e finiscono per calpestare le uova di tartaruga finiscono per rovinare le spiagge per inquinare e quindi vabbè si genera lavoro e si genera coscienza ambientalistica però si deturpa il medio ambiente e allora, che servono questi mazzi concerti nelle spiagge? Tesi a rispettare il medio ambiente e a coscientizzare le persone sul rispetto medio ambientale, se poi alla fine è più il danno che si fa con i mazzi concerti. La nostra società moderna è estremamente contraddittoria, lasciatevelo dire, in conseguenza. A che serve fare tutte queste pamplinate qua ha parlato nel 92 serven suzuki coolis che oggi ha 39 anni vive in canada ed è una scrittrice di racconti infantili una ecologista ed una ambientalista iscrivetevi a questo canale mi raccomando per azionare la campanella essere informati delle novità e soprattutto lasciate un commentario Sotto questo video e condividetelo affinché altri possano commentando questo video farmi sapere cosa ne pensano fatemelo sapere anche voi con un commentario sotto questo video cosa ne pensate di greta Thunenberg o come si chiami e del fatto che non è una novità che mandino al fronte ragazzini e ragazzine ambientaliste eh, ai 12 anni nel 92 questa suzuki coolies serve suzuki Cullis ha partecipato al the Heart summit celebrato dall'onu rio de janeiro brasile capito dal 92 non è cambiato nulla sempre ci sono questi fenomeni che con la loro ingenuità con il, con il loro fanatismo fervore adolescenziale coinvolgono eh, addirittura cercate il video serve in suzuki la bambina che zitti il mondo per sei minuti capito 7 miliardi di persone zittirono di fronte a lei e poi che è successo dal 92 niente niente niente ripeto niente e adesso tutti andare appresso a questa adolescente che lo farà in buona fede la Thunenberg non so come si pronuncia mi scordo pure il suo nome greta Thunenberg anzi le grete greta Thunenberg lei lo farà in buona fede come anche serve in suzuki non so se indottrinata dai genitori ambientalisti militanti comunque poi alla fine che succederà quando anche greta Thunenberg avrà 39 anni 40 anni ve lo ripeto nulla nulla nulla capito nulla come da 27 anni non è successo un bel niente dopo che ha parlato serve suzuki Voi cercate in internet non succederà nulla io ormai sono un capitano navigato nel web ho visto e rivisto tantissimi video ambientalisti incluso girati quando internet non c'era incluso girati quando non c'erano filmatrici digitali dagli anni 60 70 80 90 la gallina canta voi pensate che realmente sono serviti a qualcosa tutti quei filmati tutte quelle manifestazioni eh, tutti quei libri tonnellate di libri che si sono scritti Qualcuno ha manifestato e ha scritto in buona fede e ha fatto filmati in buona fede, documentari, qualcun altro per professione e qualcun altro per lucrare sulle aspettative e i timori della gente, ma non è successo nulla, ficcatevelo in testa e non succederà nulla perché. Chi governa l'economia del mondo sono le banche e le industrie e non succederà nulla. Che vi aspettate che succeda? Santo cielo, un miracolo. Capito? E d'altra parte, per vedere questi messaggi ecologistici, state utilizzando un cellulare per produrre i cellulari. Bisogna inquinare, bisogna utilizzare il petrolio per costruire la plastica dovete ricaricarlo ogni giorno il cellulare poi i, si deve immagazzinare i video che guardate nei server le pagine web che leggete ecologiste nei server che consumano energia elettrica e quindi alla fine si consuma più energia elettrica e plastica per fare attivismo militante ecologista che a non occuparsene le soluzioni le dovrebbero trovare gli industriali ma innanzitutto ancora sono in fase sperimentale soluzioni energetiche e materiale alternativo a quello prodotto con gli idrocarburi e anche l'approvvigionamento energetico e poi non si ha intenzione a volte di trovare eh, ecco per da qui che si dice che si facciano delle guerre preventive contro il terrorismo che in realtà sarebbero delle guerre per l'approvvigionamento energetico quindi che vi aspettate voi? Quante altre Serven Suzuki e Greta Thunberg debbono parlare per sortire reale effetto? Voi credete che se io vado eh, sotto eh, le mura di, di Palazzo Chigi o Montecitorio con un grande cartello, vabbè che non sono un ragazzino, C'è quasi 51 anni, nessuno mi filerebbe neanche di liscio o di striscio ma eh, se vado io sto un anno non mi cacciano via i granatieri addirittura montati a cavallo oppure mi trattino come un barbone mi tirino monetine anche se c'è un cartello scioperiamo per la natura io ho fatto dei video sull'ecologismo nel 2014 cribbio ho avuto centinaia di visualizzazioni al massimo segno che è un tema che in italia non interessa a nessuno il grande fratello l'isola dei famosi queste cose qua interessano tutti un telenovela un posto al sole beautiful ma l'ecologia eh, la decrescita felice consumare di meno spendere di meno a chi interessano a nessuno anzi fomentano il consumo Vogliono essere testimoni di una marca in Instagram per guadagnare denaro? Allora mi raccomando, iscrivetevi al mio canale ed azionate la campanella. Quella che fa: Din don, dan, din don, dan, e poi commentate questo video per farmi sapere cosa ne pensate di questo tema. Greta Thunberg. Riuscirà a ottenere qualche risultato? Commentatemelo, la stanno manovrando? C'è qualcuno dietro, come uno youtuber italiano a cui hanno chiuso dei canali: che ci sarebbe qualcuno dietro a sfruttare la sua religiosità ingenua, creda tutunberg riuscirà ad ottenere dei risultati. Magari i grandi della terra, politici, industriali e bancari finanziari, la useranno a pretesto per fare qualcosa oppure sarà come ciò che è successo dal 92 in poi, 1992, con Serven Suzuki Kulis, che adesso ha 39 anni, eh, canadese, canadese con padre giapponese di origini giapponesi perché si chiama il padre suzuki Kulis che gli hanno inculcato l'attivismo ecologico anche a lei ma eh, in pratica in 27 anni non è successo nulla adesso non voglio essere ridondante poi oggi ho caricato un video che non ho potuto oh, l'ho caricato ieri o oggi ho fatto una live non ho potuto fare altri video ma adesso nel dopo cena faccio questo video però non voglio essere ridondante quindi già ho detto tutto non ho fatto questo video nei giorni passati perché tutti quanti a parlarne e a me non mi va di seguire il trend la moda perché io non voglio fare click byte. ma a forza di rifletterci ho detto qua c'è qualcosa di strano ho preso questi appunti perché altrimenti non mi ricordo niente. Vedete, serve in Suzuki. La vedete qua la ragazzina canadese giapponese che adesso c'è 39 anni, c'è appena meno di 11 anni meno di me che è quasi no 51. E eh? adesso è una donna, adesso ci avrà famiglia, ci avrà figli. Che ha risolto lei nella vita ecologicamente parlando nulla capito voi ditemi la vostra opinione qua ecco vi lascio poi fate un fermo immagine e leggetevi questi appunti miei e cercate in internet non fidatevi delle mie parole ma cercate ci sono dei video di Serve in suzuki la ragazzina di 12 anni ha fermato il mondo parlando della conferenza ambientalista del Heart Summit, celebrato dall'ONU in Rio de Janeiro, Brasile. Capito? voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commentari e condividete questo video a quante più persone possibile. Magari anche in Facebook. A me hanno cancellato il profilo Sant'Enchan il giorno dopo che ho. Manifestato dei ragionevoli dubbi sull'efficacia dell'intervento di Greta Thunberg nelle Nazioni Unite, ma voi proponete questo tema a quanti più contatti possibile perché io non credo che in Facebook esista censura, ma non si sa mai. Allora vi ringrazio, sono anche aperto a ascoltare chiunque la pensi in modo diverso. Forse serve in Suzuki Cullis adesso a 39 anni ai 12 anni ha aperto un cammino e a greta tunnenberg gli andrà meglio può darsi può darsi che sia così non lo so adesso vi saluto vi ringrazio di seguirmi buon fine settimana buona domenica ciao ciao mi raccomando come suggeriva renzo arbore in una pubblicità della birra meditate gente meditate non crediate a tutto quello che ascoltate non date retta a tutto quello che vedete e non dite tutto quello che potete ma pensate a quello che dite e quindi ponderate anche le mie parole magari serve in suzuki ai 12 anni ha iniziato una nuova tendenza ha conscientizzato molte persone anche senza risultati e adesso nel 2019 Greta Thunberg sta ottenendo i risultati anche a nome di Serven Suzuki Kullis, che ha 39 anni. Forse può essere così. Fatemelo voi sapere cosa ne pensate. Commentate qui sotto, poi io vi consiglierò a fine video dei video da guardare e durante tutte le riproduzioni di questo video vedrete anche altri video consigliati. Poi cercherò di mettervi il link del video di Serven Suzuki così capite di cosa sto parlando no ciao dal vostro senti e cercate soprattutto nel web cercate cercate cercate